Girato nel 1948, subito dopo La Resistenza, il film offre un caso tipico di dislocazione storica del testo. Rileggere l'opera di Verga subito dopo la guerra significa infatti per Visconti inserire il tema dei vinti all'interno della lotta di classe o andare oltre il fatto dei malavoglia, come lo stesso Luchino Visconti dichiarerà in un'intervista del 1960. In questo senso il film si inserisce in una nuova prospettiva ideologica il cui senso è già implicito nel titolo, La terra trema. La vittoria finale delle masse lavoratrici, grazie all'unione di tutti i lavoratori, farà infatti tremare la terra sotto le scosse dell'insurrezione. Se Nel film, la dislocazione del testo avviene a diversi livelli. La didascalia iniziale che segue i titoli di testa segna in poche battute il doppio carattere di continuità discontinuità che caratterizza il rapporto tra fonte letteraria e film. È una storia che si rinnova da anni in tutti quei paesi dove uomini sfruttano altri uomini, che si svolge ad acitrezza fra le case, le strade e le barche della Sicilia, con attori scelti fra la gente del paese, che parlano un dialetto incomprensibile, ma necessario per esprimere ribellioni, dolori e speranze. Fino a qui il richiamo a Verga è esplicito: un punto di vista interno alla narrazione e una forma inerente al soggetto, come scrive lo stesso Verga nella Prefazione all'amante di Gramigna, scritto nel 1880. Caro fanno scrittore. Poi però la continuità si spezza. Oltre ad avere la funzione straniante di nascondere la voce del narratore nel punto di vista regressivo di una comunità, la scelta del dialetto è qui dettata da una precisa volontà di opposizione. La lingua italiana non è in Sicilia la lingua dei poveri, si legge infatti alla fine della didascalia. Siamo già in pieno orizzonte neorealista.